l'hai portato? possiamo scambiarceli? allora inizio io eh ok? Oh, no eh? vabbè bellissima eh ma anch'io ti ho fatto una cosa che tu proprio beh è la tua cosa preferita proprio sei pronta? si sì, si sì, si sì. eccolo <ride> Pandoro! Eh, è quello che mi avevi chiesto tu! Pandoro! Senti, ma... che vuoi per Natale? Beh... se proprio insisti... ci sarebbe... Pandora... l'ultimo... Ti ricordi? No, ma, ma ti garantisco che è l'ultimo, eh! L'hanno confezionato poco fa! Ma poi, ma poi l'importante è il pensiero, no? Da, dai, dai brava, pa, ma pa, passa la pistola, dai! Dovevi ascoltarmi il Natale è un periodo bellissimo, non rovinarlo facendo regali del cazzo. Pensaci, potrebbe diventare una questione di vita o di morte. Io sono Nicolais e questo era regali di cacca, effetti collaterali. Se il video ti è piaciuto ti invito a lasciare un like e a condividerlo con tutti i tuoi amici proprio per evitare di farti liquidare con un Pandoro a Natale, che non è tanto carino in effetti. Io vi saluto, vi ringrazio per il bellissimo anno che mi avete regalato e buon Natale, buone feste e noi ci rivediamo all'anno prossimo. Spostate un po' con la sedia, li dico io... Spostate un po' con la sedia, no, devi sto tutta... Mo... Ok, spostate un un pochino ok Dietro giro un po' la testa tipo per così no ce cioè la fai sta così mm -hmm. ok fermo fermo no, no dai fermo, fermo dai basta. Fermo. dai no dai dai dai ti muovi. Basta, fermo così, fermo così, basta, Vabbè, dai dai dai prima, dai dai okay. okay. Ok vado eh sì. vado. Un pandoro Eh quello che mi hai chiesto non ricordi? Eh Pandoro